non fa il monaco oppure è vero l'opposto come dice un mio amico l'abito si fa pure le monache sono toti costanza esperto di auto chilometri zero e se stai pensando di sfruttare un servizio online di preventivazione e valutazione del tuo stato guarda fino in fondo questo video qualunque sia la tua necessità cioè se vuoi cambiare la tua auto darla in permuta con un'auto auto chilometri zero se vuoi semplicemente eh, venderla per ottenere più liquidità immediata o se vuoi pubblicarla nei famosi siti autoscout subito per venderla magari qualcosa in più in questo video troverai informazioni che ti faranno risparmiare tempo e ti faranno magari guadagnare più soldi. Supervalutazione sta attenta a questa parola magica che serve solo a ipnotizzare i clienti quello che sto per dirti purtroppo Nessuno te l'ha mai spiegato e il motivo, credo, te lo puoi immaginare. Per cominciare eh, dividi tre tipi di valutazione. Attenzione perché una di queste tre è totalmente falsa. Primo, la valutazione quotazione. Secondo, il valore di vendita sul mercato. Terzo, il valore esatto eh, di ritiro da parte del venditore professionista della tua auto esata sembra che le tre cose siano uguali diciamo che qualcuno ha interesse a confonderle ma sono molto diverse allora come promesso partiamo subito dalla prima valutazione quotazione supervalutazione chiamala come vuoi la valutazione è quel numero falso che qualcuno ti dà della tua auto usata quando la lega ad un altro affare magari l'acquisto di un'altra auto Faccio un esempio. Come fai a riconoscere che è un numero falso quello che ti stanno dando? Semplice, se il venditore ti dice per esempio che eh, la tua auto usata vale 5.000 euro e questo per l'acquisto di una Fiat Panda e poi magari ne vale 10.000 per l'acquisto della Jeep Renegade, allora sei davanti a una valutazione drogata da un altro business. Vado dritto al punto. Se la tua auto vale 5.000 euro, quei soldi li dovresti incassare a prescindere da quello che ci fai. Questo significa che se fai la fatidica domanda al venditore eh, tu quanto mi pagheresti la mia auto? E lui ti risponde, eh, dipende da che auto compri. In quel caso hai la certezza matematica che quello che ti sto offrendo non è il valore, ma è una supervalutazione falsa. È bruttissimo. Quello che adesso sto per dirti, ascolta. Alcune persone hanno il bisogno di sentirsi raccontare delle favole per il semplice motivo di avere una buona ragione da spendere in famiglia, col padre, con la madre, con la moglie, col cognato. Quindi è carino raccontare alla famiglia che la Clio usata ai 12 anni o 14 anni è stata quotata a 10.000 euro sull'acquisto di una Renegade. Capisci, questa favola ti dà il motivo di giustificare la spesa futura, io però sono qua a spiegarti le cose come stanno, a prescindere di cosa decidi di fare tu, di queste informazioni. Adesso che abbiamo capito che la supervalutazione, valutazione, quotazione è un numero empirico, adesso analizziamo i due valori veri più importanti nella vendita del tuo stato. Il valore della vendita sul mercato e il valore esatto di ritiro da parte di un venditore professionista che però deve rivendere. Parliamo adesso del valore della vendita sul mercato. Questo è il vero valore della tua auto, cioè quanto una persona è disposta a pagare in soldini la tua auto a prescindere da qualunque altro tipo di operazione. In Italia ci sono tre tipi di venditori di usato. Il privato vero, il privato falso o commerciante abusivo e il concessionario o venditore professionista. Il paradosso è che il consumatore in Italia si fida di più del privato. Nonostante il concessionario professionista ha molti più obblighi del privato in termini legali, civili e penali. Questo succede a causa dei disonesti che in Italia, credimi, rappresentano la minoranza assoluta. La tua città è pienissima di persone oneste. Purtroppo quando il cliente cade sotto le grinfie del falso privato e dell'abusivo sono dolori. Nel mio canale trovi proprio un video che parla proprio di questo. Adesso parliamo del valore esatto di ritiro dell'usato da parte di un venditore professionista. Questo è il valore della tua auto che un commerciante adesso è disposto a pagare a prescindere da qualsiasi altra operazione per poi rivenderla e guadagnarci. Il valore è dato dal valore di vendita sul mercato e dal quale valore effettivo tu devi dare, levare i costi di ripristino dell'autosata, i costi di garanzia, che sono i costi che deve sostenere il concessionario per garantire il tuo sato, a chi lo compra ovviamente, il passaggio, mini passaggio di proprietà che il concessionario deve pagare per comprare la tua auto, il margine di svalutazione che è il costo che subisce l'auto nel tempo fino a quando non è venduta, e perfino anche il margine di guadagno che è l'utile che decide il venditore di marginare nell'operazione, perché è il suo lavoro. Questo è anche il motivo per il quale trovi due colori di Eurotax e due valori di quattro ruote. Comunque come promesso adesso ti dico come capire quanto vale la tua auto. La strategia si divide in due. Primo preferisci venire da noi per una valutazione professionale gratuita. Secondo, preferisci una valutazione professionale gratuita online. Partiamo dal primo caso. Tu preferisci venire da noi. In questo caso è semplicissimo. Primo, prendi la tua agenda e vedi quando hai 30 minuti di tempo. Ti dico subito eh, che serve la luce del giorno. Questo perché faremo delle foto professionali alla tua auto che possono essere solo fatte con tanta luce. Secondo, Chiama il numero 392 508 9202 e fissa un appuntamento personalizzato. Terzo lava l'auto dentro e fuori, condizione necessaria e indispensabile se vuoi una vera quotazione professionale fatta da noi. Prendiamo adesso il secondo caso, sei tu che preferisci una valutazione professionale online gratuita. In questo caso il tuo lavoro si divide in due. Primo, realizzazione di una lettera eh, di presentazione della tua auto. Secondo, realizzazione delle fotografie della tua auto. Quindi adesso parliamo della lettera di presentazione della tua auto. Scrivi tutto ciò che una persona che vuole comprare la tua auto ha bisogno di sapere. Per esempio i chilometri che ha, i tagliandi certificati da fatture che ha fatto, eh, le manutenzioni straordinarie le riparazioni di carrozzeria che ha avuto, ehm, il numero dei precedenti proprietari, il motivo per il quale vuoi cambiarla, chi usava la tua auto, l'utilizzo che ne è stata fatta di quest'auto. Cerca di essere sincero anche perché sul mio blog ho in programma di fare Altri video per stanare i furbetti delle descrizioni fasulle, per esempio. Adesso parliamo delle fotografie. Scatta le foto utili per te. Libretto fronte-retro. Libretto tagliandi pagina per pagina. Foto fatture dei tagliandi e delle manutenzioni straordinarie. Foto dell'auto 8 esterne, 7-8 interne. Foto libretto fronte-retro. Come fai? Poggia il libretto su un tavolo, è giusto di una stanza molto luminosa, e fai delle fotografie. Fai in modo di fotografare in un piano parallelo al tavolo. Il libretto deve essere fotografato davanti e dietro e non per traverso di sbieco. E tutti i valori devono essere messi a fuoco correttamente. Fai la stessa cosa con il libretto tagliandi eh, per le fatture, per i tagliandi e per le fatture di manutenzione straordinaria. Cosa diversa invece sono le foto della tua auto. Prima di fotografare la tua auto, lavala dentro e fuori. Questo è indice di rispetto nei confronti dell'usato che vuoi vendere. Rendila bella per chi la vuole comprare. Nessuno comprerebbe un'auto fotografata con il fango o che non lascia capire in che stato è la carrozzeria. Per le foto dell'esterno eh, scegli uno sfondo neutro, non fotografare la tua auto per esempio in un parcheggio dove l'attenzione potrebbe essere distratta da altre auto. Evita di scattare foto con persone, animali che potrebbero, come si dice, comprometterlo o nascondere la carrozzeria. Scatta le foto la mattina con la luce del giorno, raddrizza le ruote prima di scattare le foto, scatta con il tuo cellulare in orizzontale e girando l'auto ogni volta di 45 gradi, tieni sempre il sole alle spalle fa in modo che tutta l'auto venga inserita negli scatti adesso parliamo invece delle foto degli interni smonta le copertine dei copri sedili se sono presenti la gente vuole vedere se ci sono i sedili bucati elimina tutto ciò che c'è dentro l'abitacolo giuro che ho visto su dei siti delle auto con la spazzatura dentro il cofano quindi adesso apri lo sportello, abbassa il finestrino e fotografi i sedili, i sedili, poi fotografa il cruscotto nelle due direzioni lasciando magari le chiavi attaccate sul quadro e fotografa il contachilometri, fotografa anche la radio, ok? Eh, attivando se c'hai i navigatori, fotografa l'impianto di climatizzazione, fotografa pure il tunnel centrale. Se hai fatto tutto come ti ho detto, adesso hai in mano una documentazione che potrai mandare in giro per conoscere i due unici valori importanti che ti servono. Prima il valore di vendita sul mercato e secondo il valore esatto di ritiro da parte di un venditore. Adesso come promesso per finire ti dico come fai a scoprire il valore effettivo di vendita sul mercato della tua auto prima ancora che gli altri te lo dicano. Questo che sto per dirti funziona soprattutto nelle auto che hanno una grande distribuzione sul mercato. Primo, comportati come se fossi tu a voler comprare la tua auto, cioè pensa da acquirente e non da venditore. Secondo, vai sulle banche di Autoscout subito, che in Italia sono, credimi, leader degli annunci delle auto. Terzo, inserisci i tre dati della tua auto. Marca. Modello e motore, non inserire altro marca, modello e motore. Quarto, elimina dalle ricerche le vetture incidentate. Quinto, ordina gli annunci in base al prezzo ed elimina i primi tre, questo perché generalmente sono dei prezzi civetta. Sesto, fai una media dei primi cinque prezzi successivi. Settimo, leva i danni e hai ottenuto il tuo valore orientativo di vendita del, sul mercato della tua auto. Riepilogando, in questo video ti ho dato eh, tutte le strategie per risparmiare tempo e guadagnare di più sulla tua auto usata. Se invece vuoi ottenere da me una valutazione professionale online per l'acquisto eh, di Auto Chilometri Zero, raccogli tutto il materiale che ti ho detto prima e chiama il 392 508 9202. Ci vediamo in Auto Chilometri Zero.